Ciao a tutte e tutti, oggi ci troviamo alla sede di Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna e andremo ad intervistare Erika Capasso e Simona Beolchi che ci parleranno del bilancio partecipativo dell'anno 2022-2023 e dei laboratori di quartiere. Che cosa sono tutte queste cose? Beh, non ci resta altro che scoprirlo chiedendola loro. Ciao Erika, se ci puoi fare una presentazione di te e raccontarci quello che fai e di che cosa ti occupi. Ciao a tutti e tutti, io sono Erika e sono la Presidente di Fondazione Innovazione Urbana e sono la delegata del Sindaco, quindi lavoro nel gabinetto del Sindaco con la delega ai quartieri, al terzo settore, alle case di quartiere e al bilancio partecipativo. Ciao Simona. Ciao a tutti e tutti, sono Simona Beolchi, sono un'urbanista, lavoro alla Fondazione Innovazione Urbana da circa 5 anni e mi occupo di città, di trasformazione della città e di percorsi di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini e delle cittadine. Ti chiedo di descrivermi in poche parole che cos'è il bilancio partecipativo e in particolare che cosa sono i laboratori di quartiere. Il bilancio partecipativo è un'occasione che noi abbiamo, uno strumento molto importante che il Comune di Bologna si è, di cui si è dotato dal 2017 ed è uno strumento che serve per coinvolgere i cittadini nel decidere immaginare come trasformare eh, delle zone della nostra città. Quindi è proprio uno strumento importante di collaborazione e di condivisione delle decisioni per cui si chiede ai cittadini di fare delle proposte, di proporre come vorrebbero trasformare determinate zone della città e poi dopo queste proposte vanno al voto e si chiede a tutta la cittadinanza di scegliere insieme appunto quale proposta vogliono che diventi realtà. I laboratori di quartiere sono eh, diciamo proprio quella infrastruttura, quella cornice che ci serve per eh, lavorare insieme ai cittadini con il bilancio partecipativo ma con anche tanti altri processi e quindi i laboratori di quartiere sono proprio quel luogo dove l'amministrazione comunale si incontra con la cittadinanza e lì si condivide informazioni, condivide eh, conoscenza e condivide anche insomma, bisogni, proposte e insomma, si mette in dialogo con la cittadinanza. Secondo te perché un ragazzo della mia età, quindi un adolescente, dovrebbe partecipare a questi incontri Magari proporre anche dei propri progetti. Ma io penso che è un'ottima, un una bellissima occasione perché la città di tutti e di tutti anche dei ragazzi e delle ragazze. Penso che sia importante per un ragazzo o ragazza della tua età eh, mettersi in gioco provare a collaborare con altre persone per migliorare il luogo in cui vive per migliorare la scuola lo spazio attorno alla scuola che tutti i giorni frequenta per sentirsi protagonista della città e per sentirsi anche responsabile di questa mi ricordo quando io avevo 16 anni e magari desideravo che le cose fossero diverse eh, ma non sapevo come fare a far sì che diventassero no? come magari le volevo io questo è uno strumento per far sì che che questo avvenga tramite questo strumento eh, c'è proprio la possibilità che il desiderio no? che la città sia in un modo possa diventare realtà e quindi io mi chiedo perché non sfruttarla quindi io vi invito ti invito a partecipare a portare le vostre idee le vostre proposte proprio perché lì c'è uno spazio vero attraverso cui potete far valere eh, delle vostre idee e la vostra decisione rispetto a come volete la città come si eh, intraprende un progetto, nel senso quali sono le scadenze e diciamo un attimo anche l'iter realizzativo di esso. Allora, il bilancio partecipativo riparte da fine gennaio 2023, eh, ci saranno diversi incontri sul sito di Fondazione Innovazione Urbana, che è www.fondazioneinnovazioneurbana.it, sulla sua pagina Facebook e Instagram e anche sul sito del Comune di Bologna, si troveranno tutte le date. Comunque a partire da fine gennaio ci saranno degli incontri, uno in ogni quartiere, quindi anche a seconda del, del quartiere in cui uno vive, può scegliere dove venire e lì eh, appunto si inizierà a ragionare su quali proposte, come eh, come poterle strutturare. Eh, questo percorso sarà fatto di circa quattro incontri che andranno da fine gennaio a più o meno marzo, eh, dopodiché ci sarà una fase di messa a sistema della proposta e poi di pubblicazione di voto e lì inizia una vera campagna elettorale, nel senso che ogni proponente di una proposta dovrà andare in giro in città e promuovere la propria proposta e chiedere a chiunque, tutti i cittadini dai 16 anni in su e anche non residenti a Bologna, per esempio se ci sono eh, dei ragazzi o delle ragazze che magari sono residenti a Casalecchio, a Granarolo o a Castel Maggiore ma magari vengono a scuola a Bologna, eh, possono comunque votare il bilancio partecipativo perché il bilancio partecipativo vuole che chiunque abbia un, un interesse nella città, magari studia qui, lavora qui, fa volontariato qui, anche se non è residente può votare le proposte del bilancio partecipativo. Quindi poi si apre quella fase e dovremo poi scoprire chi vincerà i primi di giugno. Ti chiedo di riassumere con tre parole gli obiettivi del bilancio partecipativo di quest'anno. Mm, sono immaginazione, eh, sì, perché bisogna che immaginiamo, no? dobbiamo immaginare ma desiderare anche, quindi immaginazione e desiderio direi di eh, una città nuova, una città sostenibile, una città che sia a misura di tutte e di tutti eh, e quindi credo che queste due parole siano proprio un po' all'anima che ci deve spingere a partecipare e a proporre dei progetti. Un'altra parola è collaborazione perché l'idea è quella che questi progetti siano progettati da più persone non solo individualmente, non solo per rispondere ai bisogni di un'unica persona ma che siano delle idee collettive. E poi redistribuzione. Perché tramite il bilancio partecipativo noi possiamo provare a redistribuire potere decisionale, che è una cosa tanto importante e che è alla base della democrazia. E quindi io credo che, eh, se posso usare una quarta parola, ci butto e chiudo anche con democrazia, nel senso che condividere le scelte, condividere proprio anche i desideri, no? l'immaginazione della città sia un'importantissima pratica democratica.